Carabao Cup, secondo turno, Stecca il Watford, Oka e Leicester, Svansea e West Brom. La Carabao Cup, ex FI Cup, è già giunta al secondo turno, al quale hanno preso parte anche diverse compagini di Premier League. L'edizione 2017-18 ha già visto le prime sorprese, dopo il primo turno con 32 partite tra le squadre delle serie minori, soprattutto tra Ligone e Ligvo, al secondo sono subentrate 12 squadre di massima serie svariate di Championship. Ieri sera nel secondo round della competizione, si sono già viste sette protagonisti di Premier, con una sola vittima, il Watford di Marco Silva. A Vicaragero Road, infatti, il Bristol City ha ribaltato il gol del vantaggio di Capo e andando in vantaggio 1-3, prima di subire l'inutile gol della Speranza Orne da parte di Mariappa. Successi convincenti ed in trasferta, invece, per Svansea e Leicester, la squadra di Clemente ha battuto l'MK Dons in rimonta, con doppietta di Ferreriti di Abraham e Daiev, mentre le Foxes hanno avuto vita facile nella ripresa contro lo Sheffield United, con Slimani protagonista ed autore di una doppietta. Passano anche il West Bromwich. 1-3 contro la Crington, e il Bournemouth, rimontando il sudendosi L1-2 contro il Birmingham. Vittoria invece interne per il Brington, 1-0 sul Barne, e per il Crystal Palace, che ha steso Lipswich con una doppietta di MacArthur. Passano il turno, con risultati interni anche rotondi, le Eds, Aston Villa e Norwich che battono rispettivamente 5-1 il Neverport con tripletta di Rofe, 4-1 di rimonte al Vigan e con lo stesso risultato e la stessa modalità il Charlton. Avanzano anche due delle retrocesse dalla Premier dello scorso anno, il Sunderland batte 2-1 in trasferta al Carlisle, il Middlesbrough 1 supera 3-0 lo scuntorpe, mentre l'Ulcade sul campo del Doncaster. Tra le altre, avanzano anche Bolton, Reading, Burton, Bristol Rovers e Brentford, 1-4 contro il QPR. Di seguito tutti i risultati completi. Questa sera, invece, tocca a West Ham, Burnley, Nevecastle, Southampton e Stoke.